Zombie Apocalypse Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, come state? Spero un nuovo, un nuovo video. Spero che vi piaccia questo video. Un nuovo video chiacchiericcio, Chicchericcio e niente. Questo video è un video appunto voi, vorrei un po' con voi e soprattutto augurarvi un buon anno. Anzi, vi do già i miei auguri di buon anno nuovo perché è siamo già nel 2023 buonanotte buon 2023 e buon, buon, tu, buon tutto quello che avete voi non so più come ringraziarvi perché siete tutti molto affettuosi come e dolci un bacio voi niente quindi eh, volevo un po' parlare con voi e sono qua a ah, PS PS se mi vedete rossa è perché eh, ahimè, guardate, non guardate, mi sta un po' togliendo un po' di sbaraccumere dal viso, ovvero i peli su, sulle guance ed è per quello che diventa rossa, ma è tutto a posto, tutto nella normalità, quindi nulla, io spero che questo video vi possa piacere, se così mettete un bel like di supporto un commento e eh, attivate la campanella qualora voi decidereste di iscrivervi al mio canale youtube e niente allora seguitemi su Instagram come youtube la mettete qua sotto e su Facebook come Melania Backstay Beauty e come TikTok eh, Melania Beauty Makeup niente a posto ora possiamo cominciare il video dunque eh, è già passato un minuto ma vabbè e come ho cominciato la, le feste anche se ancora non sono tanto finite però si può dire di sì che per me le feste secondo me forse sono già finite però eh. e, e niente avrei dovuto fare altri tipi di video ma non sono riuscita magari dopo questo video ne farò un altro e mh, nulla dirvi pelo oggi non mi sono truccata perché ancora sono in una sono un po' devastata dalla depilazione perché prima ho fatto la depilazione infatti vedete che non sono neanche truccata come se si blush addosso non so se si vede ma c'è un po' di sembra che c'è blush quando poi mi sono depilata vabbè niente tanto per dirvi niente ragazzi eh, come state voi piuttosto? spero che eh, le, le feste abbiate mangiato divertito e eh, stato con i vostri familiari perché no? io sono stata piuttosto bene dai non posso lamentare sono stata bene ho mangiato come Dio comanda eh, e veramente mi ha goduto eh, la famiglia è perché no? Ho guardato anche un po' dei vostri, dei vostri video su YouTube e quindi top. Eh, anche se tanto la condizione non andava bene io, però vabbè, niente, e nulla. Voi vedete che dietro di me c'è poca roba perché mi sono, messa, mi sono voluta mettere in un'angolazione dove si poteva. Po, poca roba, parte anche dell'Elm Smithing e lo scano che in su, vabbè, niente. Quindi, ehm, sì, perché valido il nostro non so sempre, eccolo lì, Là. e niente, quindi, eh, che dirvi, praticamente sono stata a fare questi video per voi, perché mi piace tanto che con voi, e vedere un po' le novità, ho mangiato un po' di pasta col salmone, e, e niente, ho bevuto un po' di acqua perché tanto come si può dire per capodanno non ho bevuto, da, chissà che ho bevuto solo un goccino d'acqua, tanta tanta acqua, ma champagne o prosecco, le ho banditi dal, dal menu eh, della, della cena del pranzo, anzi più dal celone che del pranzo. Come al pranzo ho mangiato lo stesso pasta col salmone e, e i sera la stessa pasta con salmone. L'altro giorno del pranzo ho mangiato un minestrone, no, minestrone di carciofi, sì, con le patate. Ragazze, non vi dico che bontà, buonissimo. Minestrone con carciofi e patate, stra... buono, buonissimo. Sì, minestrone con patate no minestrone scusate carciofi e patate un brodo di carciofi con patate buonissimo eh, Sì, si è troppo buono ragazzi. ha fatto impazzire mangiate mangiare questo io non so perché siete storte boh vabbè minestrone ancora sono minestrone, carciofi con patate tipo minestrone a momo di carciofi con patate ed è una delizia unica ragazze non potete capire perciò davvero troppo Aspetta che vi avvicino un po' perché eh, non vorrei che no, mi vedete più vicino perché sennò no magari non manco mi sentite e avete bisogno di sentire più la mia voce oltre che appetirmi. Allora ragazzi, in questo video metterò soprattutto i eh, ragazzi la mia musica perché così no, mi... state un po' più. Perché Voglio che siate appunto sereni e tranquilli e con le voce di tre, di... Di treno, <ride> sì, Ciao. <ride> che mi tenga tranquilli tutto lì e niente non so se si nota queste parti qui che cioè sono rossa già <ride> cioè, sono rossa pazienza che vi devo dire quindi ehm, alla fin fine sono riuscita a fare questo video qui parlandovi un po' delle cose che impressione di più a me cioè, e niente. Ah, ho già usato la soluzione corpo, più che altro per le mani, troppo buona. Allora, credo di essere arrivata qui, vedete? Non so se si vede, riesce a capire qualcosa. Sì, questo pezzo qua sono arrivata a metà di qua. Quindi, ecco, da questa parte vedete, si mette il dito qua. qua. Quindi, eh, eh, non dico il top, di più. Molto buona. E poi c'è ci cioè, azzecca poi con le, con le unghiette mie di natalizia wow, top, vedete? elegante poi il profumo che ho messo io viva viva donna è troppo buono, quello che mi hanno regalato a me è troppo buono cioè, porterò altri contenuti, per chi non lo sapesse porterò altri contenuti inerente eh, al canale che ho deciso di portare cioè, come posso dire meglio eh, tipo, video di pulizia, lo so che non è bello, bello vedere come faccio i miei video di pulizia perché mm, ci vogliono non so come spiegarvi eh, vabbè questo è un segreto da youtube quindi è meglio che non ve lo dica perché sarebbe troppo noioso e complicato però ci voglio stare attenta come Vuole che io stia attenta a determinate eh, a dico, inquadrature, come inquadrare, come inquadrare, i prodotti da dirvi. Tutto quanto. Ah, altri messaggi da TikTok. Andiamo bene. Mi saluto ragazzi, appena posso vengo a, a rispondervi E niente, e eh, eh, sì, ci vogliamo di stare attenta a come fare determinate inquadrature. Questo è un segreto che ho scoperto da chi mi sta, a, mi sta aiutando per quanto riguarda i video. Non, non faccio nome perché non mi voglio fare nome. Non so neanche se chi me l'ha detto vuole, quindi è tre sì. Non lo dico. Poi se mai la posso dire in un video lo dirò, se no lo terrò segreto, top secret, come sul dire. E come appunto stavo dicendo ci vogliono di dire i nomi dei prodotti eh, come ho visto fare altri youtubers di youtube italia e poi ehm, le inquadrature sì saperle fare delle buone inquadrature perché se fai un'inquadratura la cavolo di cane non è che sia proprio il massimo del massimo io avrei voluto fare un'inquadratura che sia proprio Top, proprio eccellente. Invece come me al solito io faccio delle inquadrature. Come? Ditelo, di non voglio dire brutto parolacce perché non c'entra niente. Già siamo in un anno nuovo, se cominciamo male, bon. non, è meglio che. Vabbè, comunque, sì, è bene che facciamo delle inquadrature fatte bene perché le mie non sono belle, l'ho capito. Devo migliorare almeno nel fatto, nel fatto delle inquadrature perché le inquadrature se non sono fatte bene non è un video fatto bene l'ho capito io ho visto per esempio ora faccio un esempio dello youtuber che ho visto tipo e faccio un nome almeno un nome lo faccio perché sennò non capisci che cosa sto parlando tipo le video di pulizie motivazionali no vinci Randazzo Vincenzo Randazzo le fa bene una casa a colori e tra l'altro la saluto ciao cara una casa a colori lei fa belle inquadrature nei video non vedo perché eh, anche gli altri che fanno belle inquadrature io non le devo fare come per esempio una casa a colori, a colori. può riprendere appunto nota come fare belle inquadrature non per copiare dagli altri prendere nota vuol dire prendere spunto ma va fa, appunto lo dice la parola stessa non, fa una, non, non fa, no, piega una virgola però come suol dire non fa una vabbè siamo capiti che insomma ehm... ci vuole stoffa ma per cervello per fare certe inquadrature e eh, come una casa colori prendere spunto ma senza copiare e eh, aggiungere del proprio voi direte ma perché se cosa non lo sapevi c'è cioè, bisogna che ce lo dici tu no io vi sto facendo una, una riflessione Um, e un accorgimento di quello che mi hanno fatto capire gli altri ragazzi ho deciso che finalmente farò eh, altri video di pulizie motivazionali forse aggiungerò anche qualche ricetta qualche ricetta tanto andrà bene eh, se non ricetta farò video di manicure, no, manicure no, perché tanto volte ho sempre visto non so se si era capito, ma queste non è proprio bere, unghiette fatte col semi permanente. Quindi eh, riduce da un caffè perché sennò avevo ancora sonno e non riuscivo a svegliarmi perché ho non bene. Di più, di più, di più di più già, adesso ho fatto il cuore perché. Io voglio sonno, dormire sempre di più. Te. Perché il sonno fa bene, insomma, cioè oh. oh, so so, un buon sonno aiuta a rigenerare di più la mente. Ma va? Non voglio dare più di saggezza perché non mi sento saggia. Però so che il sonno aiuta molto. Quindi ottimo che ho dormito bene. <ride> già. Eh, siamo già a 15 minuti di video. E, e passa. E noi che ne dire? ci sentiamo in un prossimo video quindi eh, non lo so voi ditemi voi se desiderate più video trucco, vlog cioè, eh, video sì, motivazionali okay. ok? bacio Ma, eh, mettete un bel like un bel pollicione in su, vi piaciuto, un commentino e appunto se qualora voi vorreste che io fossi ancora qui Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamenti sul mio canale YouTube. Ciao! Buona domenica e ancora buon anno nuovo!